Mi chiamo Monica Marchi, sono il delegato all'orientamento al tutorato di questo dipartimento con questo nome così lungo e un po' difficile da ricordare, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne che riassume un pochino le nostre, la nostra anima, che è un'anima molto sfaccettata. In sostanza che cos'è? È un dipartimento di lettere, quindi possiamo dire che siamo eh, un semplice... Eh, dipartimento di Rette e in effetti quando c'è stata la scissione della facoltà di Lettere e Filosofia sono nati i dipartimenti proprio di Lettere e eh, il Dipartimento di Filologia, di Critica e Filologia e il Dipartimento di Storia, che è il Dipartimento dei nostri cugini. Eh, quindi è un dipartimento dove si fa letteratura, dove si studia letteratura eh, da diversi punti di vista, quindi sia dal punto di vista della critica letteraria sia dal punto di vista dello studio filologico dei testi. È un dipartimento però come forse eh, capirete, potrete intuire dalle premiazioni dei due concorsi che ci sono oggi in cui ci sono anche dei docenti che oltre a essere docenti a insegnare storia della letteratura eh, sono anche dei, degli scrittori, dei prosatori, il professor Lago Marsini che presenterà il corso di eh, la nostra laurea triennale di studi letterari filosofici è un, eh, uno scrittore di racconti, abbiamo diversi poeti, abbiamo qua il professor Fo, tra poco arriverà il professor Dalbianco, sono due poeti riconosciuti, abbiamo il professor Mazzoni e infatti mettiamo a frutto anche eh, la letteratura con dei corsi di eh, scrittura creativa che eh, potrete eh, frequentare nel nostro dipartimento. Però nel, nel dettaglio i nostri corsi verranno presentati dai miei colleghi che seguiranno. Eh, vi, ora vi faccio conoscere il nostro direttore, il professor Pierluigi Pellini, che insegna diverse cose. <ride> È una figura poliedrica e che conoscerete se eh, vi iscriverete al nostro dipartimento eh, di sicuro. Grazie Monica. Benvenute a tutte e a tutti, benvenuti anche a quanti ci stanno ascoltando da casa. Allora, ha già detto tutto la professoressa Marchi. Eh, io aggiungo soltanto che due cose fondamentalmente. La prima che studiare lettere non è mai stata, ma meno che mai oggi è una scelta povera, una scelta di ripiego, una scelta così per chi non sa cosa fare nella vita. No. Eh, studiare lettere, eh, in questo anche ha un senso il, la critica che sta nel nome del nostro dipartimento, vuol dire acquisire uno sguardo critico sul mondo, uno sguardo consapevole, uno sguardo appunto polivalente, capace di interpretare... Eh, non solo la letteratura, ma tutti i testi e tutta la realtà che ci circonda, che è sempre più fatta di testi, di testi scritti, di testi mediali, di testi di ogni tipo che uno studente di lettere eh, eh, diventa subito, fin dal primo anno di università diventa un intellettuale, nel senso una persona capace di leggere la realtà. E anche dal punto di vista lavorativo, oggi più che mai, mentre quando mi sono laureato io nel lontano 94, prima di avere una supplenza a scuola, potevano passare cinque anni, ecco no, ora i nostri laureati bravi, il giorno dopo che prendono la laurea magistrale, se hanno fatto i famosi 24 crediti, che poi per voi forse diventeranno 30, insomma, qui le riforme cambiano ogni tre giorni, ma hanno subito una supplenza. E eh, anche supplenze annuali, ci sono, eh, questo l'ho già sentita tante volte in vita mia, ma stavolta sembra che veramente si farà, cioè i concorsi ogni anno per entrare nella scuola, per evitare le pletore di precari, quindi la scuola innanzitutto è, una, è il mestiere più importante in una società ed è un mestiere in cui c'è posto. Poi magari non è tanto ben pagato, ma insomma non crediate che gli ingegneri appena laureati prendano tanto di più di un professore a scuola insomma, non, sfatate anche certi miti è un lavoro meraviglioso ed è un lavoro in cui c'è posto. E ci sono tanti altri lavori, lavori nell'editoria, lavori nella comunicazione lavori nel settore delle relazioni pubbliche della gestione del personale, spesso anche il privato cerca laureati in lettere perché hanno appunto una mente aperta, perché Magari non sanno, non hanno studiato eh, come si fa un bilancio, ma sono in grado di impararlo. E comunque sono in grado di affrontare diverse situazioni. Quindi non è una scelta povera, primo concetto che volevo far passare. Secondo concetto, studiare, perché studiare lettera a Siena? Siena è una città campus. Siena, adesso voi che siete qui in aula, probabilmente siete qui della zona, la conoscete. Non, non devo fare io a voi l'elogio di Siena, ma magari qualcuno a casa viene anche da lontano. Noi abbiamo più della metà dei nostri studenti, circa il 60% dei nostri studenti che vengono da fuori regione. Fuori regione non vuol dire eh, Passignano sul Trasimeno, vuol dire Sicilia, Puglia, ma anche Friuli eh, Lombardia perché siamo un dipartimento d'eccellenza riconosciuto, non lo dico io che sono il direttore lo riconosciuto dal Ministero abbiamo questo bollino di dipartimento d'eccellenza che non molti hanno quindi dal punto di vista del valore degli studi, della varietà, anche una piccola università come Siena offre eh, una, un ventaglio molto ampio anche di approcci diversi appunto dalle letterature comparate, un'apertura anche al mondo al mondo delle altre letterature non solo italianistica, all'antropologia del mondo classico che è proprio una specificità qui di Siena magari poi qualcuno ne parlerà più in dettaglio cioè abbiamo una ricchezza e una qualità di offerta culturale nel dipartimento e abbiamo la forza vera di questa città campus è che gli studenti noi li conosciamo li conosciamo per nome eh, ci confrontiamo ci vediamo a lezione ma anche nei corridoi c'è un'idea di didattica seminariale, di numeri non troppo piccoli ma neanche troppo grossi che rendono possibile appunto una, una vera comunità di studio e credo che questo, lo dicono così le esperienze dei nostri ex allievi, sia il di più eh, dello studiare a Siena rispetto a, non lo so, prima chiacchieravo con una di voi che che stava venendo qui diceva, sono incerto andare a Roma. No, non andate a Roma. A Roma siete un numerino, una matricola che il professore forse vi vede in fondo a un'aula. Non ha senso. Non, lettere non si studia così. Niente si studia così. Ma magari per altre materie, che ne so io per... basta, Non facciamo esempio, ma per altri tipi di materie può avere un senso. Ma lettere no. Lettere si studia con un testo in mano intorno a un tavolo e si discute. Se no non ha senso. Eh, ecco, quindi una scelta che non è una scelta di ripiego e una città che è il luogo ideale per studiare. Spero di incontrarvi qui nel prossimo settembre. Grazie, grazie per Luigi e se non vi fidate delle parole del direttore, che però vi assicuro è una persona onesta e quindi potete tranquillamente credere a ciò che vi ha detto, potete andare a vedere i video che abbiamo caricato sulla nostra pagina YouTube. Eh, della che, dove troverete questi... sulla pagina di YouTube troverete questi video dei nostri ex studenti che ci hanno voluto lasciare una testimonianza di come hanno studiato da noi, perché hanno scelto il nostro dipartimento, come si sono trovati e quale lavoro ora stanno facendo. Quindi ci sono video... Di insegnanti, ma ci sono video di persone che in questo momento, per esempio, dirigono la, la Dante Alighieri a Granada, se non ricordo male. Eh, ci sono persone che lavorano in casa editrice, che lavorano in Garzanti, eh, insomma, persone che hanno trovato posto nel mondo del lavoro e un signor posto di lavoro. Quindi, se siete curiosi, eh, potete andare a... Bazzicare nelle pagine YouTube e potrete trovare queste testimonianze. E sempre per farvi capire, anche che siamo così, ci definiamo, ci piace definirci una grande famiglia, vi voglio presentare il volto della nostra segreteria studenti e didattiche della nostra segreteria amministrativa proprio la responsabile della nostra segreteria amministrativa perché dovrete fare tutta una serie di incartamenti procedure no, per iscrivervi eventualmente qui da noi e eh, con il saluto di Cinzia Carmignani che invito ad avvicinarsi qui eh, vi vorrei dimostrare come siamo un volto umano e quindi se avete dei dubbi state sicuri che nel giro di pochissimi giorni, a volte di poche ore, avete una risposta perché la nostra segreteria è molto efficiente e molto premurosa e quindi non dovrete lottare per avere una risposta ai vostri dubbi e alle vostre perplessità. Cinzia, prego. Grazie Monica. Buonasera a tutte a tutti, a chi è in presenza, e un saluto a chi è collegato a, a distanza. E, Eh, eh. eccolo è umano? mi piace? va bene dai stiamo attenti allora eh, così ogni anno è un piacere eh, trovare eh, i ragazzi che appunto vengono al nostro, alla nostra giornata di presentazione dei corsi di studio e chiaramente ogni anno così troviamo ragazzi che hanno ragazze e ragazzi che hanno tanta voglia di iniziare un nuovo percorso perché è una nuova avventura uscire dalle scuole superiori, iniziare l'università è entusiasmante. E, però ci sono anche sappiamo che avete anche tanti dubbi, anche tante domande delle paure così eh, perché la parte comunque che eh, prevede insomma l'inizio di un percorso universitario quella cosiddetta amministrativa quella anche meno interessante è, è l'iscrizione che poi è fare un piano di studi eh, è, è ugualmente importante molto importante ma a volte può dare anche così un po di ansia ecco quindi Qui c'è tutto un sistema, ehm, diciamo, di aiuti eh, che eh, vi verranno forniti, spiegazioni eh, che noi potremo darvi in ogni momento. Noi con il grande aiuto degli studenti tutor, delle studentesse tutor, che sono sempre veramente al vostro fianco. Per cui non, eh, non abbiate alcun timore a rivolgervi agli uffici eh, e... Eh, anzi vi prego di farlo, e, e vi do questo consiglio, un po' così da, da, da mamma, insomma, e cercate di non rimanere indietro, di essere mh, come dire, attenti anche alle informazioni che vi vengono date, perché nel sito trovate tutte le spiegazioni, tutte le informazioni quindi imparate anche a consultarlo, il sito del Dipartimento, a leggerlo, perché là trovate veramente tutto ciò che vi serve a partire dall'iscrizione che, che, che farete, ma poi per quanto riguarda l'inizio delle vostre lezioni, gli orari delle lezioni, il, il vostro piano di studi, c'è cioè, veramente, le informazioni sono tante, capisco che all'inizio uno possa trovarsi un attimo così disorientato di fronte a un mondo nuovo però se leggete, se avete la pazienza di leggere e venite a chiedere in segreteria avrete veramente tutte le, eh, tutte le risposte ecco, meglio chiedere qualcosa in più che poi non restare indietro, non fare le, i passi diciamo adeguati che guardate fatti con così con leggerezza vi aiutano a lasciare appunto da parte questa quest, questi atti burocratici che possono sembrarvi anche un po' così faticosi per potervi dedicare di più a, ai vostri interessi a, al, al vostro studio quindi ecco vi dico solo, solo questo e spero che possiate iscrivervi in tanti e che da questa giornata, insomma, ne richiamate una un... che vi piaccia questo quest ambiente, che vi piacciono le persone che poi troverete tutti i giorni, che verrete tutti i giorni e vi possiamo assicurare, insomma, che davvero la grande famiglia, che, che abbiamo detto, non è retorica, insomma, noi ci siamo e siamo qui appunto per, così, per fare in modo che, iniziate bene tutto e possiate proseguire bene il vostro percorso se avete delle domande poi alla fine insomma potete eh, assolutamente farne io resto fino alla fine dell'incontro se avete voglia di vedere i nostri locali dove, è, dove sono gli uffici o le aule potete potete tranquillamente farlo e niente, quindi buona, buona immatricolazione al nostro dipartimento. Grazie Cinzia. Prima di procedere con la presentazione dei docenti che presenteranno i nostri corsi di laurea, cioè il corso di laurea triennale in studi letterari filosofici e due corsi di laurea magistrali in lettere moderne e lettere classiche, eh, vi vorrei presentare magari le studentesse tutor, perché sono state citate più volte, quindi abbiamo Alexia, la prima ragazza che trovate alla mia sinistra, Federica, Alice, che si è appena laureata e quindi le facciamo anche gli auguri in diretta, eh, Sara e Giorgia, che è invece una studentessa della triennale. Tutte le altre quattro ragazze sono studentesse della magistrale, poi mancano altre studentesse tutor che si sono laureate e che in questo momento... Eh, non sono presenti, ma che porteranno avanti il loro mandato sino a ottobre. Sono un punto di riferimento eh, importante per il nostro Dipartimento. Spesso sanno molte più cose di noi docenti, soprattutto le cose un pochino più tecniche loro le conoscono bene, quindi se avete dei dubbi potete sicuramente scrivere a loro come primo, ehm, come primo punto di riferimento, poi eventualmente saranno loro a indirizzarvi agli uffici o ai docenti. Eh, ci tengo però a dirvi anche che eh, tra pochissimi giorni sul sito, sul portale dell'orientamento di Unisì Orientarsi verranno pubblicati i nostri colloqui di orientamento, quindi la nostra disponibilità per dei colloqui di orientamento e quindi potete contattarci in qualsiasi momento per un colloquio personale. E ora passerei la parola ai, ai miei colleghi, prima di tutto a Claudio Lagomarsini che è docente di filologia romanza che eh, insegna sia sulla triennale sia sulla magistrale che presenterà il corso di laurea triennale. Prego Claudia. Grazie, mi smaschero anch'io. Buonasera a tutti e a tutti e grazie di essere venuti qui o di esservi collegati e collegati. Eh, mentre pensavo così ieri nei giorni scorsi a che cosa dire per introdurre il corso triennale ho provato a fare questo esperimento, cioè a rimettermi nei panni di un, un diciottenne, il diciottenne che sono stato, che si è trovato a dover prendere questa decisione, che cosa studiare, a quale corso di laurea triennale iscrivermi. E ricordo, ora sono passati vent'anni, eh, 19 anni, e ricordo che quando manifestavo ai miei insegnanti, ai miei genitori, ai miei amici, questa, questa volontà, questo desiderio di iscrivermi a un corso di lettere, nel mio caso lettere moderne, e tutti dicevano bello, interessante, sicuramente ti piacerà, eh, però poi dopo che cosa fai? Quella è la perplessità che è un po' rimasta e qualcosa è stato detto dal direttore. Eh, io vorrei sottolineare che rispetto a 19 anni fa, a 20 anni fa, il mondo è radicalmente cambiato, viviamo sempre di più e un diciottenne, una diciottenne vive eh, molto del suo tempo eh, in una sfera che non è più quella di vent'anni fa, cioè nel mondo digitale. E questo mondo è una, una macchina che nel bene o nel male, molto spesso anche nel male, si alimenta di contenuti. E Quindi si sente spesso questa espressione, ed è anche una professione, quella di fare contenuti. C'è bisogno di inserire dei contenuti. C'è una figura professionale che è il copywriter, che è la persona che Fa contenuti per un sito web, per un portale, per eh, un progetto informativo sul web e così via. È un'espressione che ogni volta, poi io sono un filologo, mi occupo di parole, però è un'espressione che mi fa un po' drizzare i capelli, fare contenuti. E proverei a riformularla così, per fare dei contenuti bisogna avere dei contenuti. E quello che cerchiamo di eh, insegnarvi nel nostro corso è come avere dei contenuti avere dei contenuti introduttivi e poi avere dei contenuti specialistici sempre più approfonditi. Io provo a dare qualche informazione sulla triennale, poi i colleghi, la collega, vi parleranno anche del livello più approfondito. Il nostro corso triennale si chiama Studi letterari e filosofici, è un corso che appartiene, qui esaurisco subito la burocrazia, ai corsi di laurea in, in lettere, quindi alla fine la figura che andiamo a formare è quella di una laureata o un laureato in lettere, e si articola in tre percorsi, in tre curricula, che eh, corrispondono ad altrettante figure che già vanno a specializzarsi. Quindi dal punto di vista generale, il tipo di contenuti che noi vi invitiamo a acquisire è un contenuto letterario, diciamo così, Quindi, al centro di questi tre percorsi, se si può fare un discorso d'insieme, di di ciò che hanno in comune i tre vari curricula di cui parlo tra un istante, è quello di sviluppare delle conoscenze e delle competenze nell'ambito della letteratura, soprattutto. La letteratura che può essere analizzata da vari punti di vista e viene analizzata, sviscerata, come esperienza culturale da vari punti di vista. Da un punto di vista linguistico, quindi imparate abbastanza approfonditamente già dalla triennale le basi della linguistica, della storia della lingua italiana, soprattutto delle lingue europee. Eh, sono previsti degli esami di lingue, forse non è stato detto prima, ma eh, l'Università eh, di Siena, il nostro Dipartimento, ha attiva una convenzione anche con l'Università per Stranieri di Siena. E questo vi consente, se lo desiderate, di avere un ventaglio più ampio per lo studio delle lingue straniere, non solo quelle, diciamo così, convenzionali più frequenti, ma anche lingue più peregrine, c'è cioè un corso di catalano, per fare un esempio, e poi vi dà anche la possibilità di eh, continuare ad affrontare lo studio della letteratura da altri punti di vista, ancora più specialistici, tecnici e nuovi rispetto a quello che potete aver visto durante la vostra formazione liceale, cioè eh, da un punto di vista filologico, io insegno appunto filologia, il nostro dipartimento si chiama filologia e critica, e poi dal punto di vista della critica dello, eh, diciamo, eh, dello studio eh, approfondito dell'esperienza letteraria, della sua collocazione in un contesto culturale, e anche nella comparazione di varie esperienze letterarie, di vari fenomeni, di vari generi, di varie correnti, attive eh, in momenti diversi e in contesti diversi della storia europea e più in generale della storia mondiale. Eh, ma vado insomma a concludere, perché poi le cose da dire sarebbero tante, Parlandovi di questi tre percorsi a cui accennavo prima, il primo percorso è un corso modernistico, è un corso, per capirci meglio, chiamiamolo, eh, come lo si chiamava un tempo, lettere moderne, e allora in questo ambito andrete ad affiancare a contenuti delle letterature, soprattutto moderne, la letteratura italiana, le letterature europee, le lingue europee, eh, come dicevo prima, anche uno studio linguistico e filologico, e poi ci sono i consueti, eh, insegnamenti che vi aiutano a posizionare e a, eh, a mettere eh, queste conoscenze eh, nell'ambito della nostra storia. Quindi ci sono degli insegnamenti di storia, di filosofia, di storia dell'arte e così via. Il secondo percorso è un percorso invece di lettere classiche o lettere antiche a seconda di come preferite chiamarlo e va a formare la figura di una o di un classicista. E allora eh, l'asse centrale di questo quest'altro percorso della laurea triennale sono piuttosto le letterature antiche, eh, quindi la letteratura greca e latina, e la conoscenza anche delle loro culture. Sono previsti anche eh, insegnamenti nell'ambito ovviamente de della storia antica, del pensiero antico, dell'archeologia. Verrà poi forse sottolineato dopo dal, dal professor Fo. forse qualcuno di voi già lo sa, qui a Siena è particolarmente attiva eh, l'antropologia la, del mondo antico, cioè un centro di ricerca molto importante, il centro AMA, antropologia del mondo antico, che si approccia allo studio delle civiltà eh, della nostra antichità, soprattutto, lo ripeto, la civiltà greca e latina, da un punto di vista antropologico. È un centro di eccellenza, eh, stavo per dire italiano, ma direi forse mondiale. E poi c'è un terzo percorso, che è il percorso, il curriculum filosofico, eh, per essere chiari e onesti, bisogna dire che si tratta di un percorso situato all'interno di una laurea in lettere, quindi alla fine burocraticamente siete dei laureati in lettere, ma con un approfondimento e quindi con una, una miscela, diciamo, di informazioni eh, letterarie e di informazioni contenuti di ambito filosofico. E quindi ci saranno i consueti insegnamenti di filosofia, di storia della filosofia e di storia del pensiero e della mentalità. Ecco, questi sono un po' i nostri percorsi. Che cosa si fa alla fine di una triennale? Ma in realtà una laurea triennale può essere anche spendibile in questo mondo così avido di contenuti. Una persona che arriva alla fine di, tre, di questi tre anni in modo brillante se lo desidera, se si stufa di studiare, speriamo di no, può spendere queste conoscenze già in questo mondo del lavoro. Naturalmente quello che mi sento di consigliare, quello che forse vi consigliamo tutti, è di continuare a studiare. Potete farlo qui a Siena, se lo volete, oppure potete professionalizzarvi. Eh, abbiamo anche, sono attivi dei master di primo e di secondo livello, magari di questo si parlerà dopo, ma il nostro consiglio è di continuare a studiare. Nessuno vi tiene con le catene se volete andare da altre parti Saremo pronti a, uh, a darvi consigli migliori rispetto a ciò che volete diventare, a chi volete diventare. Se invece vorrete restare a Siena, ne saremmo contentissimi ed è anzi la scelta consigliata, perché imparerete a conoscerci durante la triennale e avrete certe conoscenze di base che vi saranno utili per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze alla laurea magistrale. E eh, Lascerei dunque la parola ai, ai colleghi per illustrarvi il dopo, quello che dopo i percorsi che vi, ho, che vi ho appena illustrato per capire che cosa avviene dopo, qual è la fase 2. Grazie Claudio. Eh, prima di passare la parola al professor Fo, volevo dirvi che ai colleghi ho chiesto di non darvi informazioni troppo tecniche che ho chiesto invece di eh, affrontare, sono argomenti che ho chiesto di affrontare alle studenti istituto, quindi so che vi domanderete come funziona la, per la lingua latina, come funziona per il test d'accesso, quest di queste cose parleremo dopo e poi se vi, rimarr vi rimarranno dubbi eh, siamo qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e poi magari dopo quando facciamo il tour dei locali, se volete, possiamo anche parlarne a quattro occhi. Ora passo la parola ad Alessandro Fò. Grazie, buongiorno a tutti connessi e presenti, mi chiamo Alessandro Fo, insegno lingua e letteratura latina per lo più nella triennale, ancora per poco perché grazie al cielo sono vicino alla pensione, ma tornando anch'io indietro come Claudio ai tempi in cui feci la vostra scelta, eh, io volevo fare il cantautore, mi passava nemmeno per la testa di fare il latinista, mi innamorai strada facendo, facendo la maturità, di un certo poeta, sconosciuto ai più, posso anche dire che si chiama Rutilio Namazziano e la cosa muore lì, e, e questo amore improvviso, questo libro da conversione che mi attendeva appostato sul mio percorso, ha fatto sì che cambiassi idea, piano piano mi accostassi all'iscrizione a all lettere e poi franassi nell'antichità. Eh, franare nell'antichità... È franare, ma è anche bello. Eh, io mi ci sono trovato molto bene, lo raccomanderei vivamente. Chi eh, fa la triennale e poi la magistrale in uh, studi classici, naturalmente ha soprattutto a che vedere con il latino e con il greco. E qui già si pone un problema perché molti non vengono da studi classici intesi come liceo classico e si possono trovare spaventati. Chi si spaventasse può guardare per l'appunto Alice che si è laureata ieri, quella ragazza splendida sotto e anche sopra la maschera nera che è lì nell'angolo, eh, che si è laureata con una tesona in letteratura greca, pur venendo dallo scientifico, dopo essersi iscritta per l'appunto lettere classiche. Quindi lei poi ci darà la sua esperienza anche come studente che ha fruito di uno dei tanti... Eh, spazi di studio all'estero che il nostro dipartimento offre e eh, spero che attutirà il timore di affrontare il greco così come anche quello di affrontare il latino, io come vedete anch'io ce una faccia un po' da buono mi accusano anzi di essere troppo buono a volte e eh, quindi non aspettatevi grosse bocciature la comprensione eh, per naturalmente le vaste sacche di debolezza che tutti ci connotano c'è eh, però c'è anche il desiderio di approfondire, di conoscere eh, meglio le materie che andiamo a studiare. Ripeto, chi affronta le lettere classiche e soprattutto poi alla magistrale eh, approfondisce la letteratura latina e la letteratura greca come grandi archetipi di temi, di modelli linguistici, di modelli concettuali della nostra cultura e penso che non avrà a pentirsene. Eh, nella magistrale si approfondiscono anche zone limitrofe eh, per esempio si può prendere una fuga verso eh, la Grecia bizantina o verso il Medioevo latino, eh, a seconda di quelli che possono essere, o verso eh, addirittura anche lingue che non sono eh, latino e greco. Eh, C'è un mondo culturale eh, nell'Egeo che, e qui chiamo il mio collega Luca Bombardieri, vieni a fare anche tu un po' di propaganda, eh, eh, che eh, non è strettamente legato alle materie che normalmente ci aspettiamo, ma che può eh, riservare delle, delle sorprese. E, che dire, eh, sono studi che appassionano, sono studi eh, condotti, eh, come diceva prima il direttore, sempre con un rapporto molto stretto fra docente e discente. Abbiamo molte occasioni di incontro, di scambio e quindi credo che sia effettivamente una scelta. Che da questo punto di vista eh, remunera tanto sulle eh, pratiche diciamo così eh, sui test d'accesso e anche sulla, eh, sugli sbocchi eh, di insegnamento all'estero erasmus elan e tutte le altre cose ci raguaglieranno presto le nostre incantevoli eh, tutor intanto l'incantevole luca bombardieri eh, nostro altro professore che Insegni una magistrale tu soprattutto, quindi puoi meglio di me dire i segreti. Meglio non credo, grazie. Grazie Alessandro, eh, questo è, è totalmente improvvisato, chiedo scusa a chi ci coordina, e eh, mi è stato chiesto. Eh, la frana a cui accennava il professor Foglio l'ho vissuta completamente cadendo molto in basso fino nella preistoria, diciamo nei livelli molto bassi della crescita, ma vorrei testimoniarvi come la ricchezza di questo nostro corso magistrale stia proprio in questa ampiezza di interessi e di vedute. Eh, la grecità è un, è un, è un ampio contenitore eh, che non si limita alla letteratura eh, greca, ma è un mondo eh, molto più ampio che appunto dalle sue più antiche radici minoiche e micenei arriva fino al mondo bizantino. E qua Siena, abbiamo eh, questa possibilità di offrirvi questa, ah, diciamo, questa scala diacronica, molto ampia. Un altro elemento secondo me molto interessante per chi studia a Siena, per chi inizierà a studiare a Siena, è la possibilità di fare percorsi ed esperienze eh, anche sul campo. Eh, noi abbiamo un progetto di ricerca eh, a Cipro, per esempio, che è un progetto ampio che prevede appunto varie fasi e vari periodi di interesse cronologico e coinvolge me, coinvolge il mio collega il professor braccini e altri colleghi di altre università quindi eh, questo giusto per dirvi che, che la magistrale non è un liceo 2.0 ma è un'esperienza nuova che, alla quale si accede con un percorso appunto lungo con una serie di, eh, di passi che mi auguro che farete qua a siena eh? Riprendo. Riprendo perché mi sono reso conto che mi sono dimenticato di dire due cose importanti. Primo, il tanto evocato centro di antropologia e mondo antico, tenete presente, abbiamo questa grande specificità dello studio eh, del mondo antico con l'antropologia e eh, scusate, mi ero scordato che ci sono le telecamere che ci devono riprendere, e, e la seconda è che un altro importante filone di studio che ci connota eh, come classicisti di, questa, eh, di questo dipartimento è quello della fortuna nel mondo classico. Fortuna nel mondo della musica, per esempio il professor Simone Beta, così come nel mondo della letteratura e molti di noi eh, praticano questo indirizzo di studio. Quindi direi un'offerta che va riccamente al di là del puro e semplice apprendere eh, gli elementi del latino, del greco e della relativa letteratura dilatandosi verso un'offerta culturale di grande respiro. Scusate se vi abbiamo portato via un po' di tempo e ora ripasso la palla alla nostra o direttamente a, a Carla Francellini la nostra docente d'inglese che parla della laurea magistrale in moderne. Grazie. Ci smascheriamo quindi, ci possiamo smascherare. Senza maschera, intanto benvenuti a chi è in collegamento e chi è presente. Io insegno letteratura angloamericana americana e in questo dipartimento da, insomma, da diversi anni, anche come contrattista. È stata un'esperienza bellissima, perché io sono di Roma e quindi testimonio quello che i miei colleghi hanno già detto, cioè c'è un clima molto particolare, quindi studiare lettere, equivale a questa frana bellissima di cui avete già sentito parlare ma studiare lettera a Siena è una frana anche particolarmente affascinante per questo contatto con gli studenti io vengo da una grande università come diceva il nostro direttore, dalla sapienza, per l'appunto, in cui veramente si ha un po' la sensazione di essere dei numerini, poi naturalmente ci sono le eccezioni, però qui il valore aggiunto è chiaramente la possibilità di incontrare i docenti e anche i colleghi, insomma, in corridoio o come anche nella, nella città, che per l'appunto è città campus. Dunque, vi presento il nostro corso di laurea magistrale in Lettere Moderne dirò anch'io proprio due cose dal punto di vista ehm, dell'organizzazione, dell ovviamente un corso di laurea in lettere che prevede due curricula. Il primo si chiama filologico, linguistico e letterario e quindi prevede una, una, un approfondimento ovviamente soprattutto sulla lingua italiana, sulla storia della lingua italiana, sulla filologia e ovviamente sulle letterature. Il secondo invece è proprio eh, letterature straniere Ehm, nel quale eh, si inserisce il mio corso per l'appunto di letteratura angloamericana. Eh, um, diciamo si, eh, eh, si tratta di due curricula diversi ma ovviamente ehm, che si sovrappongono in molti momenti, quindi questa è anche la ricchezza, io credo, della decisione di venire a studiare nel nostro dipartimento, eh, cioè la possibilità anche di avere a che fare con eh, docenti, ricerche, seminari, presentazioni, io insegno anche al master in traduzione letteraria di cui vi parlo tra poco, eh, che ovviamente interessano tutti e che sono eh, eventi a cui tutti insomma tendiamo per quanto possibile, a partecipare. Quindi intanto io direi studiare a Siena scelta di qualità e scelta di prestigio, soprattutto in un dipartimento che peraltro è ancora dipartimento d'eccellenza, speriamo di esserlo ancora a lungo, insomma, tra l'altro. E eh, la seconda mh, cosa importante che mi sono appuntata qui per voi è appunto la pluralità dei metodi di insegnamento e anche l'integrazione tra la letteratura italiana e le letterature europee e straniere, non solo europee, straniere. Direi che eh, intanto la varietà dei metodi nasce dal fatto che molti dei nostri docenti sono anche scrittori, poeti, traduttori, e questo chiaramente qualifica la loro offerta in una maniera molto specialistica, molto diversa. Insomma, e poi eh, la possibilità di mettere sempre in relazione la letteratura italiana eh, che costituisce indubbiamente insomma, la base appunto di quei contenuti importanti a cui faceva riferimento il collega Lago Marsini con le letterature straniere. Questo significa avere a disposizione moltissimi corsi di lingua e letteratura straniera, soprattutto dopo la confluenza del corso di Arezzo, eh, quindi avete lingue fino al cinese, ad esempio, che, alle quali insomma, potete attingere per le vostre scelte poi di esami. E, eh, mi sembra anche importante sottolineare per voi eh, questa osmosi che... A me eh, apparsa anche, insomma, quando sono entrata in questo dipartimento, come forse l'elemento più caratterizzante, cioè l'osmosi tra la letteratura e la pratica della letteratura. Non è soltanto studiare, ma anche vederla in pratica, non soltanto attraverso le figure che vi dicevo prima di scrittori, poeti e traduttori, ma anche proprio attraverso quell'attività a cui ha fatto riferimento il nostro direttore del seminario, cioè del sedersi intorno a un tavolo con un testo da affrontare, da sviscerare, analizzare e questo è un lavoro che si declina nei vari insegnamenti che voi troverete insomma qui a Siena e eh, infine quarta, quarta ragione ma non ultima tutt'altro è l'internazionalizzazione che è un punto forte del nostro dipartimento eh, intanto è possibile per gli studenti della magistrale conseguire un doppio titolo con l'università di Sorbonne Nouvelle, Nouvelle giusto? E, e quindi questa è una occasione tanto unica eppure molto molto spendibile naturalmente, significa avere un doppio titolo e eh, insomma, noi abbiamo modo di verificare tutti i giorni in maniera tragica quanto sia importante insomma, questa coesione europea e chiaramente avere la possibilità di un doppio titolo è una cosa grossa. Tra l'altro vi invito veramente ad andare a vedere sul nostro eh, canale di YouTube i mh, video delle ragazze che, dei ragazzi che hanno fatto esperienza all'estero che veramente eh, riportano eh, testimonianza di una crescita enorme non soltanto sul piano di quell'acquisizione di contenuti no? di cui parlavamo prima ma proprio personale perché insomma come, diceva, eh, come dicevamo un po' tutti la laurea in lettere era prima una scelta molto ehm, come dire anche criticabile no? E in realtà è verissimo che eh, c'erano dei problemi sicuramente in passato con l'occupazione ma la scuola resta sicuramente un'uscita privilegiata io credo sempre in crescita me lo auguro anche ma dal punto di vista proprio personale è ovviamente un percorso di ehm, enorme crescita proprio culturale e di apertura anche mentale infine vi volevo, ehm, volevo tornare un po' su questo ambiente senese che è rassicurante nel senso che ci si muove con facilità nella città e nelle varie iniziative A noi spesso capita di finire lezione, a volte ecco come quest'anno io ho lezione anche fino alle 6, alle 8 eh, e poi di andare insieme a vedere uno spettacolo teatrale, la città è piccola quindi questo lo permette e questo è un punto importante insomma che non che vi invito a considerare con molta attenzione infine l'organizzazione della didattica che è puntuale estremamente precisa la segreteria, come vi ha detto la nostra ehm, amica Cinzia, è assolutamente a disposizione degli studenti in una maniera amichevole e eh, l'organizzazione della didattica è puntuale e fatta in maniera tale che voi possiate frequentare con facilità tutto quello che eh, deciderete, insomma, che avrete bisogno bisogno di frequentare gli ambienti li vedete poi insomma vi invito a farvi guidare dalle nostre bravissime e bellissime tutor nella, insomma negli ambienti della facoltà sono veramente accoglienti le aule anche insomma sono molto belle e, eh, per concludere un, proprio un piccolo cenno al post lauream di cui non, non parleremo in maniera diffusa o se avete domande ne, ci possiamo tornare, eh, alla fine del percorso di laurea magistrale è possibile accedere a un dottorato eh, di ricerca in filologia e critica che è un, un dottorato internazionale tra i primi in Italia quindi eh, anche questa è una cosa importantissima, e poi abbiamo il master in traduzione letteraria, editing dei testi, eh, della, nel quale io stessa insegno, e è un master che esiste da molti anni, con una piccola pausa e poi vittoriosamente insomma, abbiamo ripreso, che ehm, ha formato molti traduttori importanti insomma, di testi che troviamo eh, ecco, in biblioteca, in libreria ancora oggi. Ora io sarò, eh, insomma, chiuderei qui, sono a disposizione, anche io rimango fino, in, fino alla fine dell'incontro per qualsiasi domanda e mh, vi aspetto. Vi aspetto a settembre, spero che vorrete meditare, di, insomma, di regalarci questi anni che sicuramente noi sapremo impreziosire. Grazie. Grazie mille, Carla. Io ora passerei la parola alle studentesse tutor che affronteranno qualche tema un pochino più tecnico, quindi non so chi viene per prima a parlare qua, quindi Federica e Alice, Alice come ha già anticipato il professor Fo ha fatto anche i corsi di affiancamento alla didattica del greco, nonostante provenga da un... Diceo scientifico, io non lo sapevo, lo scopro ora anche se ero in commissione <ride> quando ti abbiamo scelta. Ha fatto i corsi di affiancamento di letteratura di lingua latina e ora immagino che parlerà forse dei test. È ah, è dell'esperienza Elan perché è stata anche all'estero, quindi passo prima la parola a Alice o a Federica. Federica, prego. Allora, intanto buongiorno a tutti e benvenuti. Io vi vorrei dare qualche informazione un po' più tecnica, soprattutto per il percorso di pre -matricolazione e immatricolazione ai nostri corsi. Uh, intanto sono già aperte le iscrizioni, quindi è possibile già svolgere i primi test sia di lingua e letteratura latina sia di uh, italiano. Eh, fino al, 25, al 18 luglio avete la possibilità di usufruire di questa diciamo, anticipazione e quindi questa prematricolazione e invece dal 25 luglio è possibile poi procedere con la vera e propria immatricolazione. In che cosa consiste la prova di italiano? È il TOLC è una prova nazionale eh, che adesso si può anche svolgere da remoto e consiste in alcune domande generali che permettono insomma, di accedere in, in università, nei nostri, nostri corsi. Qualora ci siano delle difficoltà o la necessità di eh, approfondire alcuni aspetti, sia noi studentesse tutor con alcuni corsi, ma soprattutto poi ci sono dei corsi tra, dei nostri professori, cioè è possibile recuperare e soprattutto questo vale anche per le lingue come il latino e il greco eh, sono consigliati appunto sia il test di latino all'inizio, durante appunto la fase di iscrizione e eh, soprattutto c'è la possibilità anche per chi eh, volesse approcciarsi per la prima volta a queste, a queste lingue di incominciare da zero, sia con il nostro aiuto, ma soprattutto con l'aiuto di corsi specifici che sono tenuti dai nostri docenti, eh, anche in storia greca e storia romana. Quindi diciamo che vi è un aiuto costante e continuo da parte di tutti. Sì. Buonasera, io invece eh, volevo esporre brevemente le possibilità che avete di approfondire eh, i vostri studi, le vostre passioni anche all'estero. Sono attivi eh, molti programmi di scambio, infatti, che coinvolgono il nostro dipartimento, tra questi il cosiddetto progetto ELAN, eh, ELAN è una sigla che sta per European Liberal Arts Network, e si tratta di un progetto di studio eh, presso un'università, una delle università convenzionate con l'Università di Siena, e specificamente dedicato appunto agli studi umanistici e che vi permetterà quindi mh, di proseguire il vostro percorso e anche eventualmente di fare la vostra ricerca tesi. Io personalmente ho svolto questo, questo periodo di scambio presso l'Università di Heidelberg e ho deciso di farlo in magistrale, così che appunto insieme a una serie di esami che ho svolto presso l'università tedesca ho potuto anche portare avanti la mia ricerca tesi, approfondire dal punto di vista bibliografico una serie di aspetti molto importanti e chiaramente anche migliorare le, le mie abilità nella, nel campo insomma, dello studio e dell'approfondimento della lingua tedesca. Quindi ecco, mh, avete anche tutti gli strumenti informatici a disposizione per approfondire questi, queste informazioni, questi aspetti, tra cui appunto anche la pagina dedicata proprio nello specifico al progetto ELAN. E quindi vi consiglio eventualmente di dare, dare un'occhiata e se avete bisogno siamo, siamo qui anche per questo, ecco. Vorrei aggiungere che proprio da un punto di vista delle esperienze di scambio Erasmus e pro, con il progetto ELAN eh, è possibile eh, studiare le lingue straniere nella nostra università grazie al Centro Linguistico di Ateneo in modo del tutto gratuito. Ci sono numerosissime scelte tra, insomma, dal, dall'inglese, al francese, ma il tedesco, ma anche il russo e il portoghese. Quindi diciamo che il nostro percorso di letteratura straniera è sempre affiancato da quello linguistico che poi favorece. Lo scambio anche eh, con la ricerca con altri professori in altri ambienti. Grazie, <ride> grazie ragazze. Eh, io direi... direi di lasciare magari prima una decina di minuti di spazio alle domande e poi dopo si passa alla seconda parte ehm, della, del nostro pomeriggio con le premiazioni. Quindi se eh, sia da casa sia in aula ci sono delle domande eh, siamo qui pronti per eh, rispondervi. Passerei quindi alla premiazione. Eh, la, prima, la, la prima premiazione che è in programma è quella del concorso letterario che abbiamo eh, intitolato Raccontarsi. Eh. Siamo alla nostra seconda edizione un eh, concorso letterario che ci è venuto in mente a me, al professor Braccini tre anni fa, qualche mese prima del Covid eh? e, e ci è sembrato un bel modo per farci conoscere appunto e per orientare no? e far capire come si studia, cosa si studia nel nostro dipartimento quindi abbiamo pensato di coinvolgere le scuole superiori e la prima edizione del concorso si è tenuta si è conclusa l'anno scorso e ha avuto come tema appunto le utopie le distopie perché ci sembrava giusto eh, intervenire su questo argomento e far riflettere i ragazzi su questo argomento perché eh, sappiamo bene ciò che è, è successo quest'anno abbiamo proseguito con questo filone eh, che intendo un pochino rompere con eh, eh, i temi classici della letteratura e eh, dare libero spazio alla fantasia e quindi abbiamo deciso di scegliere come argomento cosa accadrebbe se sequel e crossover dei capolavori della letteratura. Eh, qui in aula ci sono diversi docenti che hanno partecipato alla giuria del concorso, ci siamo divertiti molto a leggere questi racconti, siamo rimasti anche piacevolmente colpiti non solo dal numero dei... Eh, racconti che ci sono pervenuti ma anche dal modo con cui gli insegnanti hanno lavorato eh, con i ragazzi e siamo rimasti anche piacevolmente colpiti dalla scrittura dei ragazzi perché eh, onestamente tutti i racconti che ci sono pervenuti erano scritti molto bene e questa è un, una premessa essenziale poi per chi intende scriversi a qualsiasi università devo dire, non solo a lettere eh, il concorso è stato per noi molto positivo ehm, e eh, ho, ho visto che è stato apprezzato anche dagli insegnanti delle scuole superiori perché eh, alcune scuole che hanno partecipato l'anno scorso poi hanno ripartecipato anche quest'anno. Eh, abbiamo deciso, non solo di, un po' come l'anno scorso, non solo di premiare i primi tre classificati, ma anche di eh, dare un premio selezione per perché veramente il materiale arrivato e pervenuto era molto buono. E quindi so che alcuni dei premiati e eh, dei selezionati sono presenti anche in aula, quindi ci terrei a dare loro la pergamena. Eleonora eh, Cecchini, eh, vincitrice del premio Selezione con il con il racconto Criseide, Apollo è morto, del liceo scientifico musicale coreutico Giuliano Marconi di Pesaro. Giulia Ghezzi, Il tempo del coraggio, invece è presente, quindi complimenti Giulia. Voilà, questa è la sua pergamena, complimenti per il lavoro svolto. Nicola Mencarelli, Il ritratto del buio, Liceo Classico Lorenzo Rocci Faren Sabina Rieti, che credo sia collegata. Poi abbiamo Serena D'Alessandro, L'Orlando Pensoso, Liceo Classico Isis Pantini Pudente di Vasto in provincia di Chieti. Alice Sebastiani, Cosimo Totterra del Liceo Classico Lorenzo Rocci, Faren Sabina Rieti. E poi Francesco Martini, la disciplina di Penelope, Polo tecnico Franchetti Salviati, città di Castello Perugia che invece è presente. Complimenti. Questa è la sua pergamena. Grazie mille per aver partecipato. E ora veniamo ai vincitori. Perché abbiamo la terna dei finalisti, ma ancora non si sa. Uh, l'ordine dei finalisti quindi partirei dal, dalla terza classificata la terza classificata è Caterina Mazzucco il piccolo principe sulla luna dell'istituto uh, di istruzione superiore Cattaneo Mattei, Plesso Mattei con Selve Padova complimenti a Caterina Mazzucco Grazie. Caterina riceverà a casa anzi a scuola una targa e il premio della terza classificata, che consiste in un po' di gadget del nostro Ateneo. Secondo classificato, Alessandro Marletta, con ACAB in Nemo, del liceo scientifico Isis Magrini Marchetti, di Gemone del Friuli, Udine. Complimenti ad Alessandro. Grazie Complimenti. E poi abbiamo Giulia Argento Racconto di una notte dei suoi occhi chiari Del liceo scientifico Enrico Fermi Di Massa Che è collegata perché so che Non è riuscita a venire Nonostante il suo desiderio fosse Quello di essere qui con noi Complimenti Giulia Grazie Grazie mille eh, Però le premiazioni non finiscono qua perché abbiamo, eh, ci teniamo a premiare anche la scuola che eh, ha partecipato con più numero di, eh, con numerosi racconti, anche con racconti di buon livello, che è la scuola di eh, Lisis Magrini Marchetti, Gemone del Friuli, Udine. Quindi anche la scuola di Gemone del Friuli per ormai è una nostra... Eh, amica, perché anche l'anno scorso ha partecipato a un grande entusiasmo, riceverà la targa. E complimenti anche ai professori che hanno guidato e in particolare mi piace nominarli. Eh, si tratta della, eh, della professoressa Antonella Capparotto, eh, del profes della professoressa Cristina Capparotto, Minisini e della professoressa Marinella Ceretti. Anche loro riceveranno un piccolo omaggio dal nostro Ateneo. Complimenti e grazie per aver partecipato. Ora invece passerei la parola al professor Dal Bianco che ha seguito il concorso di facoltà di poesia e che passerà alla premiazione del, dei tre finalisti. Uh, sì, come c'è raccontarsi, quest'anno abbiamo pensato bene che siccome nel nostro dipartimento ci sono un tot di poeti eh, abbastanza accreditati insomma, in giro per il mondo, abbiamo pensato bene che eh, di affiancare quest'altro premio dedicato specificamente alla poesia, ma non, non riservato alle scuole, bensì... Agli, a tutti gli Atenei italiani, eh, non solo ai dipartimenti di letteratura, ma anche agli Atenei tutti, quindi ingegneri, scuola infermieri, qualunque cosa. Eh, è stato un esperimento, eh, abbiamo fatto una fatica bestiale, perché sono arrivate 482 partecipanti, ognuno mandava un file con circa 5 poesie, eh, quindi è stato un lavoraccio che non so se avremmo voglia di rifare mm, adesso ci dobbiamo riposare un attimo e poi decidiamo <ride> eh, la cosa, una delle cose più eh, complesse è stata la eh, divulgare questa faccenda perché eh, sembra strano ma non c'è nessun coordinamento interateneo quindi non è che tu dici oh, boh, ragazzi io faccio questo concorso e eh, voi divulgate in tutti gli Atenei no, eh, non esiste eh, non c'è nessun canale di questo tipo quindi eh, è stata mandata una mail ai colleghi che, alcuni dei quali hanno funzionato bene hanno fatto diramare in tutto il loro ateneo eh, questa notizia eh, alcuni hanno funzionato meno bene nel senso che hanno fatto, hanno fatto diramare la faccenda presso allievi loro o presso il dipartimento dove lavorano che ovviamente essendo colleghi nostri sono docenti di letteratura in genere quindi, ehm, prima di passare alla premiazione vero e proprio, qua ci sono i tre finalisti, eh, uno dei quali, i, i quali riceveranno 500 euro a testa e uno di questi tre eh, sarà il vincitore assoluto, in realtà hanno vinto tutti e tre, poi dovevamo sceglierne uno che vinceva e ne abbiamo scelto uno di questi tre, eh, che prenderà altri 500 euro. Questa faccenda del premio in denaro mi sembra una cosa normale, ma non lo è per niente, perché far sì che un Ateneo ti permetta di erogare dei premi in denaro è stato un lavoro di un paio di mesi delle nostre segreterie, credo, litigate con gli uffici di Ateneo. Quindi, insomma, è tutto abbastanza pionieristico. No? Ehm... Che altro volevo dire prima di passare la parola a Emanuela Carbè? che fa parte della giuria assieme a me, eh, Stefano Dal Bianco, Alessandro Fo e a Monica Marchi, quello che volevo dire ecco, era brevemente che appunto eh, divulgare è stata dura e eh, quindi non abbiamo raggiunto tutti gli Atenei, abbiamo raggiunto secondo me un due terzi di Atenei eh, italiani Ovviamente non tutti non tutte le, le materie, non tutte le discipline, però adesso Manuela forse ci dice qualcosa in più. Buongiorno a tutte e a tutti. Qualche dato? Dal momento che hanno partecipato eh, moltissimi studentesse, moltissime studentesse e studenti abbiamo avuto 481 partecipanti <ride> e abbiamo raccolto questi dati grazie a un piccolo database che hanno curato le studentesse tutor, in particolare la dottoressa Poddo. e quindi qui vedete le statistiche per età e le, eh, gli atenei di provenienza eh, naturalmente hanno partecipato soprattutto eh, studentesse e studenti dell'università di Siena ma eh, le provenienze eh, sono di 31 atenei in particolare dall'università di Perugia, dall'università eh, di Bologna, di Padova, di Pavia e di altri eh, atenei. Queste sono le statistiche dei eh, partecipanti e eh, non, non c'è una variazione significativa, ce lo chiedevamo col professor Stefano Dalbianco, tra eh, studentesse e studenti che hanno partecipato, e all'Università di Siena eh, hanno partecipato, oltre a e studenti del DIVCLA, ma anche altri dipartimenti, e non solo dipartimenti eh, umanistici, anche eh, la provenienza dei partecipanti è molto, è molto varia. In una prima... Fase la giuria ha selezionato uh, un gruppo di uh, partecipanti e, uh, e poi è avvenuta appunto una seconda selezione più ristretta uh, di, uh, di partecipanti, dalla quale poi è uscita la rosa dei tre candidati. E solo per curiosità vi mostro le parole che sono state più utilizzate nel corpus dei 481 uh, partecipanti, anche per sapere un po' le parole eh, più utilizzate all'interno di un piccolo campione di una generazione quindi abbiamo calcolato sempre con eh, l'aiuto di questo di questi dati raccolti dalle studentesse abbiamo calcolato le frequenze quindi io lascio la parola a Stefano allora adesso eh, prima di far venire qui l'amico e collega Alessandro Fo eh, Volevo solo ringraziare tanto le studentesse tutor soprattutto e soprattutto Rachele Puddu, che senza le quali non ce l'avremmo fatta a fare tutto ciò. Io passo la parola ad Alessandro, che chiamerà qui i tre finalisti di cui leggeremo anche le motivazioni di questo premio, brevi, e chiediamo ai finalisti, che sanno già di essere loro, di prepararsi una poesia da leggere. Okay? Bene, allora per non affollare troppo la, un assembramento, la scrivania, richiamiamoli uno alla volta, in ordine alfabetico e La prima è Ilaria Crocchini, qui eh, dell'Università di Siena, il nostro vivaio locale. Ilaria, prima che lei si accinga a leggere la sua poesia, passerò il microfono a uh, Stefano che eh, leggerà la motivazione che le abbiamo riservato. Sì, prima però volevo esporvi i, i meravigliosi gadget del Dipartimento. Che offriremo ai tre un bellissimo zainetto bianco, una maglietta della misura giusta, una borraccia perché gliel'abbiamo chiesta una borraccia ecologica e un librettino meraviglioso da occupare per scriverci le poesiole. Eh, motivazione, passiamo alla parte un po' più seria. Scusa, la eh, motivazione è questa. Nelle brevi prose calibrate e nei versi presentati, Ilaria Crocchini costruisce dei congegni formali di rara eleganza e profondità. Lo fa come dal nulla, a partire da situazioni e sensazioni in apparenza poco rilevanti, e sul filo di una impeccabile restituzione del parlato naturale. Un'inquietudine profonda e un mistero sottile sono in agguato fra le righe. Se Ilaria vuole leggere una poesia, grazie. Posso levarmi la mascherina? o. Quando avvicino la bocca e il naso alla finestra di camera, si crea una patina più sottile del vetro. Ci sono due schermi tra me e il mondo, tra me e la strada, tra l'aria dentro, l'aria della stanza che è dentro di me e poi è la stanza, e l'aria di fuori che è di tutti, che è di te che passi e che aspiri, che contamini e che rigetti. E davvero le particelle non si toccano ai lati del vetro, anche se adesso la condensa del respiro si è sciolta perché basta una lacrima per spezzare l'illusione, che sia meglio vedere le sfumature che i confini netti. Allora, eh, anche noi diamo delle pergamene, solo che le pergamene non sono pergamene e si vede che è il nostro primo anno. Quindi qui c'hai la motivazione scritta e c'è scritto finalista. Eh, vabbè, eh, se andrà meglio prossima volta. Ah sì, adesso racca raccatta tutti i gadget. Ecco, vai. Scusate, ogni tanto devo fare il, il giullare anch'io. Eh. Bene, il prossimo dei tre finalisti è Diego Franciosi dell'Università di Pavia. Mi dicono che è della, scuola, della vecchia scuola di filologia musicale, di paleografia e filologia musicale, dove appunto ho cominciato la mia brillante carriera. Bene, allora sono particolarmente contento anche di questo e eh, le passo il microfono per eh, la lettura dopo aver dato lettura a mia volta della eh, motivazione i testi di Diego Franciosi mostrano un'acuta capacità di osservazione del, cito, arcano agitarsi della vita evocando con efficace sapienza formale fra verso libero e strutture metricamente più elaborate ora paesaggi urbani e di vacanza gli eserciti della balneazione con i loro effimeri vessilli alla marena, ora per brevi e i castici tocchi, l'universo di un poeta amato. A lei la lettura. Però qui eh, io già ero fuori eh, ripresa, non seguo le mie orme. Allora, io leggo una poesia che si intitola eh, Robespierre. Sieda con austera posa sull'alto trono il sole. Muovano ai nati lidi gli eserciti della balneazione. Levino al cielo con ardore gli effimeri vessilli alla marena. Scena seconda. Accomodi la testa sulla gualcita ghigliottina la prole bizzarra dell'utopia. Presto si torni ai giochi d'acqua e così sia. Grazie. Fantastica. La borsa con i gadget, è lì, è lì, è lì. È lì, è lì. Non sia mai che vai via senza zainetto. Vai. Allora, eh, chiamiamo il terzo finalista. E, ehm, vabbè, ehm, leggo io la motivazione di marco petruzzi raccolti sotto il titolo il posto di lavoro i tre brani inversi e la prosa di Marco Petruzzi si presentano con uno stile maturo e originale. L'intensa partitura ritmica sostiene le direttrici di un movimento interno-esterno. L'esperienza interiore di chi dice io, il dipendente di un locale, reagisce a un ristretto spazio di azione definito da elenchi di cibi e oggetti, descrizioni di clienti, e punta all'esterno attraverso la luce che entra dai vetri del locale, la televisione che racconta la guerra e vende prodotti commerciali, il cellulare di un cliente che registra una, una rissa, mostrando un desolante quanto convincente quadro interiore e esteriore della condizione umana. Marco Petruzzi, Una poesia. Solitamente gli schermi del locale trasmettono in continuazione partite di calcio o videoclip musicali. Invece, questa volta, l'immagine che raggiunge me, di il cliente al tavolo, è una donna che piange e si dispera in una lingua che non conosco, ma il cui viso stravolto, la convulsione dei gesti, traducono in un linguaggio universale un terrore che anche io, anche noi da questa parte del mondo, siamo in grado di comprendere. La voce fuori campo della giornalista spiega che la donna non trova più il figlio, lo ha perso nella fuga verso i rifugi anterei. Temi è rimasto in superficie esposto alla carnificina dei bombardamenti. Anche negli occhi dell'uomo che mi sta ordinando un hamburger con contorno di patatine fritte intuisco un disagio ed una qualche sorta di risentimento che non necessitano di essere verbalizzati per essere compresi. Un collega cambia canale, l'uomo completa l'ordine, ora l'immagine un'altra donna, sorride, ci vende un detersivo. Allora, borsa con gadget però puoi anche stare qua perché il vincitore è Marco Petruzzi, eh, quindi ci do due pergamene, una con scritto finalista e una con scritto vincitore e adesso lo obblighiamo a leggere un'altra cosa, giusto? Ha fatto dei commenti indecenti sul culo della collega nemmeno ventenne, lui che di anni ne ha 40 o poco più, la volta che ha portato il figlio al ristorante, le ha detto di controllare che là sotto il bambino ha una minchia bella come quella di suo padre, ma nel torpore di un pranzo deserto, guardando dalle ampie vetrate, nella luce che filtrava l'olivo costretto nel vaso all'ingresso del locale, mi ha detto come trasognato, che albero maestoso. Se penso alla distanza che ci unisce fa di noi, di me, della collega, di questo disgraziato e di suo figlio e chiunque altro, esseri simili, compresi in uno stesso nome, dei nostri mondi irriducibili uno solo è uguale, non vedo via di scampo ma abbandona la poca speranza che conservo. Grazie. Diciamo che dell'università di Milano. <ride> Giusto, ce lo siamo dimenticati. Marco Petruzzi viene da Milano, Ilaria Crocchini è di questo dipartimento. È franciosi, Diego Franciosi tu l'abbiamo detto da, da musicologia, vero? di Cremona cioè Università di Pavia ma sede di Cremona cioè, per chi ha voglia di rimanere ancora con noi possiamo fare un tour della struttura vi facciamo vedere le nostre aule al quarto piano eh, una capatina in biblioteca che è la... un posto meraviglioso dove poter studiare durante l'estate anche all'aperto, nonostante in questo periodo stiano per iniziare i lavori, quindi c'è un po' di sconvolgimento. E se volete, rimaniamo a disposizione per le vostre domande. Quindi, per chi vuole rimanere con noi, si avvicina alle studentesse e tutor che vi eh, accompagneranno al quarto piano. Grazie a tutti per essere venuti in presenza, per esservi collegati. Rimaniamo a vostra disposizione, ci potete scrivere quando eh, volete e vi aspettiamo qui per qualsiasi altra informazione, appunto, rimaniamo disponibili e eh, per chi vorrà iscriversi ci vediamo a settembre e, e a settembre vi eh, organizzeremo per voi una giornata in cui vi spiegheremo tutti i primi passi della matricola per entrare nel magico mondo dell'università. Grazie a tutti e buona serata.